Ma c'è ge gente? Figa! Con chi vado? Ma io non vedo dove sono i nemici <ride> Mi se sei piatto Dio <ride> <ride> Come ha fatto? No! No! E eh, vabbè vai a cagare Oh! Ma chi è? Vabbè no lascia una granata così a casa e mi <ride> prendo Sì sì Sarà... Ecco è dentro Perché entri tu? <ride> fa attenzione, tu muore no, sono ah, quando, quando io avvio, i giochi viene sì, fuori si, leggiamo, basta si, sì, sì. va bene, vai fuori ok, sicuro sì. non mi fa più muovere ah no, ecco è... sorry <ride> <ride> sorry for party rocking va vabbè, un po' lì dietro camperato, fiero proprio oh, sei sotto, ciao Netax, sono sotto. eccolo, solo. uh, uh Mamma mia, mamma mia, la kills. Oh, attento! Ma sto qui che fucile c'ha di un po' one shot a tutti? Ma stai registrando? Eh, no! Alakbar! Uh! Oddio! No! Che cosa? <ride> Oddio! Oddio, guarda le feed! Guarda le feed! All'attacco, eh! Si giri, Filini! Non posso! Si giri! Prima che muoia! No! No! No! No! no, no. Eh, bella! No! LA MINA! LA eh, MINA! Bene. LA MINA! Oddio! Guardalo, guardalo che camperino! Vabbè, vai, guardalo, guardalo lì, guardalo, bravo, bravo! Ma questo qui è hack, non è Come fa, come fa? Netax, yeah! Ciao l'amico qui, che bello! Ciao Netax! Ciao amico, Uè, tutto bene? Ciao, ah! Oddio! Sì, ho staccato ho due tasti. Oh. Sono già livello 24 io. Ma cosa 24? Sì Pensavo di che era la mia bravura Pensavo di che era la mia bravura Ssh, Piano piano Vieni vieni muoviti Aspetta ce uno dai dai dai dai! come fa come fa come fa non riesco ad usare i pompini cosa no no Co cosa Eh! doppia signori tripla signori dai che trollo Trollone ragazzi lasciate 20.000 mi piace per il prossimo troll scherzo epico heart, Ma io Madonna parte. pensavo fosse morto Tre uccisioni di fila Sì grazie ora mi sento realizzato Guarda Vedi una testa Fuori dalla roccia Adesso abbiamo i citti Andiamo Tanto non muoio Guarda che non muoio Guarda che ti va Non va Guarda per sé. <ride> È morto CRISTO! CRISTO, te il tuo cane, mettitelo al guinzaglio! Madonna! Questa gente è maleducata, guarda! Guardalo! Oh, guarda. guarda! Fai schifo, tasso! a <ride> 12 1234, <ride> sono un pro. Guarda! Oddio! Ah, eh! Guarda, guarda, Dio trollone, buono. trollata 2, raga. No, madonna, Signora Netax. Sì? Mi dica Voglio una marmellata alle prugne Vuole la marmellata alle prugne? Esatto 5 euro Oddio costa tanto non lo prendo Bene ragazzi con la mia macchina degli anni 42 Vi lascio al prossimo video No non è vero ciao ah. yeah, ah, ecco. Ma ah, eccola non metta per la perola